ci siano luci nel firmamento del cielo per distinguere il giorno dalla notte servano da segni per le stagioni per i giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte e le stelle per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre e fu sera e fu mattina quarto giorno When I'm